Benvenuto Superstar, benvenuta Superstar nel mio sito, nei miei social e in particolar modo nella sezione H2H, Human to Human, la bella vita. Infatti qui ci parliamo da essere umano ad essere umano. Ti prego se non hai visto il video introduttivo guardalo perché è importante ti do il tuo contesto generale. Ma in estrema sintesi di cosa parliamo qua? Parliamo del fatto che noi Cittadini del XXI secolo possiamo essere sia l'umanità virtuale, tecnologica, che va verso l'utilizzo di una tecnologia sempre più incredibile, possiamo anche essere virtuosi, che utilizzano al meglio le potenzialità della propria natura umana e possono anche essere progettuali, un'umanità che non può essere un oggetto, in preda alle forze eh, fuori controllo della tecnologia e dell'economia, ma non può essere neanche soltanto un soggetto deve essere un progetto. e Ti parlavo della mia disciplina che sto sviluppando da anni, la metabletica integrale, su cui ho scritto anche una tesi di dottorato. Ma veniamo al dunque. Eh, ti avevo lasciato con una storia. Riprendiamo da lì. Michelangelo. Abbiamo lasciato Michelangelo che accetta, il primo gioiello è l'accettazione, accetta questo blocco di marmo rovinato perché con quello sguardo dell'accettazione, la gape, la virtù della eh, amore incondizionato materno non vede più il difetto ma la caratteristica andiamo alla seconda fase adesso Michelangelo applica un altro sguardo io lo immagino ruotare attorno a questo blocco di marmo e comincia forse come saprai eh, Michelangelo descriveva la sua arte non come una semplice scultura ma diceva io libero mh, eh, le immagini togliendo pietra quindi a un certo punto applica un nuovo sguardo, uno sguardo che penetra oltre. Il primo sguardo era guardo ciò che c'è. Ti ricordi il mio slogan? Love what you have. Se non parti da qui non c'è speranza. Il secondo sguardo è dream what you love. Dream, sogna, guarda oltre, guarda oltre ciò che già c'è. E infatti da quel blocco di marmo... Proprio da quello reggiti, forse lo sai, forse no, uscì fuori una delle più straordinarie opere d'arte di tutta la storia umana, il David. In questo secondo video parliamo di questo sguardo, di questo secondo gioiello, il gioiello dell'ambizione.